Un'altra famiglia di algoritmi che andiamo a considerare è quella per il calcolo dei cammini minimi e quindi cosiddetti short spot o cammini più brevi all'interno di un grafo. Alla fine per capire di cosa stiamo parlando partiamo subito da questa domanda brutale, cioè se noi avessimo questo grafo ci possiamo chiedere qual è il cammino più breve tra il vertice S e il vertice V, quindi S è qua, so è qua, V è là in alto, e è chiaro che a colpo d'occhio non, non è facilissimo da, da identificarlo. E, um, e quindi dobbiamo innanzitutto prima capire la domanda, no? capire di che cosa si tratta, cosa vuol dire cammino, cosa vuol dire cammino più breve, eh, e poi cercheremo di capire eh, quali sono degli algoritmi possibili che ci permettano di trovare, di dare una risposta a questa domanda. Eh, noi con gli algoritmi di visita eravamo in grado di dire che da S a V è, diciamo così, V fa, è raggiungibile da S quindi se faccio una visita a partire da S raggiungo V eh, perché lo vediamo subito ad esempio con una visita in, in profondità passo da S a U, poi da U a V e lo trovo subito um, ma, ehm, e so che lo posso trovare facendo una visita in ampiezza lo posso trovare a livello 2 quindi a distante due eh, archi dall'ardice dalla però con un grafo pesato eh, questi due archi danno un peso di 3 più 6, 9 non sappiamo se andando a cercare nel grafo altrove ci sono dei percorsi che magari hanno un numero di archi maggiore ma hanno un peso totale minore eh, quindi in qualche modo stiamo aggiungendo complessità rispetto all'operazione di visita la visita ci dice guarda lo puoi raggiungere sì o no e lo raggiungi con un certo numero di passaggi qui invece ci chiediamo qualcosa in più cosa ci chiediamo in più? Allora, partiamo eh, da definire eh, il, che cos'è un cammino pesato. No? Noi avevamo già dato nella definizione iniziale quello che eh, era una definizione di cammino. Un cammino è un insieme di, eh, ordi, ordinato di vertici, eh, i quali devono essere tutti, diciamo così, a due a due collegati da un arco. Eh, o, eh, nel caso di un grafo eh, invece Pesato possiamo anche definire quello che è, che chiamiamo il peso di un cammino Quindi abbiamo un grafo qualunque G eh, con una funzione di peso sugli archi e Attenzione che quello che diciamo adesso in avanti lo stiamo riferendo a un grafo orientato e pesato Però quello che diciamo vale eh, anche automaticamente per i grafi non pesati Perché basta che questa funzione W valga sempre 1, restituisca sempre 1 e quindi tutto ciò che diciamo a proposito dei grafi pesati vale anche per i grafi non pesati e possiamo, vale anche per i grafi non orientati perché basta che noi assumiamo che ogni volta che c'è un arco diciamo, in un verso ci sia anche l'arco nel verso opposto e allora ciò che abbiamo detto su un grafo orientato vale anche automaticamente per un grafo non orientato. Quindi noi per semplicità, anche per chiarezza, ci riferiamo a un grafo orientato pesato, ma in realtà questi ragionamenti, quindi tutto questo capitolo, vale per qualsiasi tipo di grafo. Ok, allora in questo caso eh, noi possiamo dare la definizione se conosciamo un cammino P, quindi un cammino è una sequenza di archi consecutivi, eh, ciascuno dei quali ha un certo peso W, dato dalla funzione di peso che mappa a ciascun arco un numero reale, sperabilmente positivo, ehm, quindi il peso di un cammino P, e non è altro che la somma dei pesi dei singoli archi UV che compongono il cammino stesso, quindi banale, no? Eh, già lo vediamo sulla figura, diciamo attraversiamo gli archi e sommiamo i numeretti, cioè i pesi che incontriamo eh, strada facendo, e allora eh, il cammino minimo è, eh, si può definire tra due vertici, innanzitutto eh, assumendo che i due vertici siano collegati, quindi. Se io ho un vertice di partenza U e un vertice di arrivo V, posso chiedermi se esiste il cammino minimo tra U e V. Innanzitutto, se esiste vuol dire che eh, il, eh, il V è raggiungibile da U, e allora esiste almeno un cammino che collega via U. E questo cammino avrà un certo peso. Nel caso in cui esista più di un cammino che collegano via U, eh, uno di questi cammini avrà il peso minimo. Allora il peso del cammino più breve lo rappresentiamo col simbolo delta delta mi ricorda distanza cioè la distanza minima tra u e v è il peso del cammino minimo del cammino di peso minimo scusate, cammino minimo non vuol dire nulla il cammino di peso minimo perché noi abbiamo definito il peso di un cammino eh, tra il vertice di partenza u e il vertice di arrivo v per convenzione, per definizione nel caso in cui v non sia raggiungibile da u perché può benissimo darsi che io stia cercando di raggiungere un vertice che in realtà non è raggiungibile, allora indichiamo che la distanza è uguale a infinito, no? come, come diciamo, numero convenzionale, come valore convenzionale. A questo punto nascono degli algoritmi che ci aiutano a trovare questi cammini minimi e normalmente questi algoritmi fanno parte di due macrofamiglie. La prima macrofamiglia sono gli algoritmi cosiddetti single source, cioè mi permette di trovare i cammini minimi a partire da una singola sorgente, da un singolo punto di partenza. Quindi il problema lo si può formulare dicendo, dati U e V, trovami il cammino più breve tra U e V. Oppure, dato un vertice U di partenza, trovami tutti i cammini minimi, cammini di lunghezza minima, ok? Noi lo proviamo, da adesso in poi come cammino minimo tra U e qualunque altro vertice, quindi tutti i cammini minimi che partono da U. Io questi due li ho accorpati perché di fatto tutti gli algoritmi che sono in grado di trovare un cammino minimo tra U e V con la stessa complessità trovano tutti i cammini minimi eh? Eh, che ovviamente partono dal singolo vertice di partenza U. Allora in questo caso ehm, eh, li ho messi insieme perché in realtà non ci sono algoritmi più efficienti dati che conosciamo, che lavorino conoscendo due vertici, partenza e arrivo, ma di fatto eh, si usano gli algoritmi eh, diciamo così, che, che eh, conoscono solamente i vertici di partenza perché eh, appunto il loro tempo di esecuzione è lo stesso, quindi li mettiamo insieme. Es esiste poi in un'altra categoria eh, di algoritmi che eh, calcolano eh, tutti i cammini minimi a partire da qualunque vertice di partenza a qualunque vertice di arrivo. Quindi fanno un'elaborazione unica all'inizio e alla fine ti danno una bella un bel tabellone che ti dice per tutti i vertici di partenza 1, 2, 3, 4, 5, tutti i vertici di arrivo 1, 2, 3, 4, 5, in nel loro incrocio qual è la distanza minima. Ovviamente dal punto di vista matematico molto spesso eh, ci interessa sapere eh, che esiste e qual è il metodo per calcolare quale sia eh, la lunghezza del cammino più breve. Quindi alla fine questi formalmente dal punto di vista matematico questi algoritmi eh, eh, generano un numero come risultato, un numero reale, cioè il valore della lunghezza minima. È eh, un, eh, un po' triste avere solamente un numero, aver fatto tanti calcoli, nelle applicazioni pratiche molto spesso non ci basta solamente avere il numero, ma ci interessa avere anche quale sia effettivamente il cammino che ha quella distanza. Cioè, dirti guarda che riesci ad arrivare in quel punto in otto ore, ah, va bene, grazie, ma che strada devo fare? Ecco, questo è quello che ci serve, quindi effettivamente l'insieme di vertici da attraversare, o nel caso di un multigrafo, l'insieme di archi, perché i vertici non sono sufficienti a definire un cammino nel caso di un multigrafo, essendoci più archi possibili tra una, una coppia di vertici. Quindi, a questo punto, eh, ha, ha senso la domanda che ci siamo fatti prima. Cammino minimo adesso abbiamo capito che cos'è, cioè tra tutti i cammini possibili tra S e V, quindi noi abbiamo un cammino ad esempio che fa S, X, U, X, Y, V, questo è un cammino possibile. Ha un suo peso che è esagerato perché sono 5 più 1, 6 più 2, no scusate, 5 più 2, 7 più 1, 8, 8, e 6, 14, 14 più 7, 21. Però è un cammino di peso 21 tra S e V ce ne sono altri, questo qua di peso 9, 3 più 6, 9, è sicuramente più breve, non sappiamo se sarà il più breve in assoluto, il più, eh, più corto in assoluto. Mm. Um. Nel, punto, nel momento in cui sviluppiamo gli algoritmi, dobbiamo però eh, riuscire a, a capire come rappresentare i cammini in modo efficiente. Eh, noi in un algoritmo di ricerca stiamo considerando tantissimi cammini diversi contemporaneamente e eh, li vogliamo memorizzare in un modo efficiente in modo che sia anche facile riuscire a, a ottimizzare e a scoprire se un cammino 1 è più breve di un cammino 2 o viceversa. Ehm, allora, eh, si è un pochino consolidata la, la, la, la scelta di queste strutture dati, no? che sono quelle che si sono poi trovate più comodi. Allora, innanzitutto, se io conosco già tutti i cammini minimi, quindi diciamo il risultato di arrivo, quando mi dici sì, ma mi serve anche i cammini, ok, questi cammini come te li restituisco? Beh, te li posso restituire dandoti la matrice dei pesi, la matrice della distanza, quindi per ogni vertice, per ogni vertice di partenza U e per ogni vertice di arrivo V, ti do il valore della distanza tra U e V, e questo è un numero reale, è solamente un numero. Eh, nel caso in cui abbia un, un, un algoritmo di tipo single source, quindi parte da un vertice singolo, questo è, è un vettore, è un vettore che mi dà per ogni v di arrivo il valore della distanza. Nel caso di un algoritmo di tipo all-pass, quindi che considera, tutte, eh, all pers, scusatemi, che considera tutte le coppie di vertici in un botto solo, eh, allora questa struttura dati sarà una matrice da, che indicizza vertice di arrivo e vertice di partenza. Ma poi, questo è il numero, questa è la parte facile. La parte interessante è eh, il, ehm, il, il percorso vero e proprio. Allora, come rappresentiamo il percorso? Il percorso lo rappresentiamo definendo per ciascun vertice V, che fa parte del cammino minimo, quale sia il predecessore, cioè il vertice precedente lungo il cammino. Quindi, mi dicevo, guarda, eh, nel cammino minimo contiene il vertice 27, ok, Prima del 27 cosa c'era? C'era il 18. Eh, allora io mi memorizzo questo. Questa è un'operazione che abbiamo già fatto, se ricordate, nell'esercizio della lezione precedente eh, dove avevamo memorizzato l'albero di visita, memorizzando per ciascun eh, nodo quello che era il nodo precedente. Lì lo potevamo fare perché era un albero, eravamo sicuri che fosse un albero. Ecco, qui lo possiamo fare perché altro che un albero, questo qua è semplicemente un cammino, perché stiamo parlando del cammino minimo. Il cammino minimo è unico, ovviamente un cammino lineare è anche un albero, un albero un po' degenere, eh, perché non si ramifica, ma è un albero, e quindi di sicuro questa rappresentazione si può dare. Eh, rappresenta solamente il risultato finale. Mm. Poi vedremo che in realtà ci serve anche per rappresentare il risultato intermedio. Però, però, come fanno i matematici, facciamo finta di conoscere il risultato finale e poi da lì ricostruiamo come, come ottenerlo. Quindi eh, per ogni vertice ti dico qual è il vertice precedente, quindi posso a ritroso capire qual era il cammino migliore da fare per raggiungere quel vertice. Quindi a livello di strutture dati, eh, se io ho definito un vertice di partenza che potrebbe essere U, eh, per ogni possibile vertice di arrivo ti dico, guarda, a questo vertice di arrivo ci arrivo con un peso pari a 70 e per arrivarci, Passo Il passo precedente, il penultimo passo, perché l'ultimo è quello che arriva in V, il penultimo passo passa da questo altro vertice. E vuoi sapere il terzultimo passo? Beh, vai a interrogare il vertice V e chiedi qual era il suo precedente e così via. Vai a interrogare il vertice scusa, V.preceding, chiedi qual era il suo precedente, V.preceding.preceding preceding, e così via. Vai all'indietro fino a quando non trovi il vertice di partenza. Quindi vuol dire che... Eh, questo eh, grafo in cui eh, qualcuno si è messo a calcolare tutti i cammini minimi a partire dal vertice S, si può rappresentare in questo modo. Quindi eh, il vertice S si raggiunge da S con peso 0, è chiaro sono già lì. Il vertice U si raggiunge da S con peso 3, allora vuol dire che U lo raggiungo da S con peso 3 e per raggiungerlo il vertice presente è S, quindi vuol dire che U, ad U arrivo direttamente da S. Prendiamo Y. Questo ci dice che Y si può raggiungere con peso 10. E come faccio a raggiungere Y con peso 10? Qui mi dice che Y lo raggiungo da V e a sua volta V lo raggiungerò da X, a sua volta X lo raggiungerò da U e U lo raggiungerò da S. Quindi il cammino più breve, ci dice questa tabella, per raggiungere Y è arrivare da V arrivare da x, arrivare da u, arrivare da s. Girato contrario faccio su peso 3, ux peso 1 e sono 4, xv peso 4 e sono 8, vy peso 2 e sono a 10 e infatti 10 quadra. Quindi questa eh, adesso non sappiamo ancora mettere eh, questi numeri, questi valori qua, perché è il risultato che deve tirare fuori l'algoritmo. Però immaginando che l'algoritmo l'abbia tirato fuori questa tabella ci codifica tutti i cammini. Preso un qualunque vertice mi dice come far ad arrivarci, perché mi dice ogni volta che passo indietro fare e quando sono alla radice rifaccio lo stesso percorso in avanti. E già mi, mi riassume anche qual è il valore delle distanze. Questo è il nostro punto d'arrivo, no? il risultato che vogliamo calcolare. È una tabella un po' strana da leggere perché si legge al contrario, però è molto compatta perché rappresenta tutti i cammini. Immaginate di dover disegnare come come evidenziando gli archi di questa figura. Ecco, questo è molto, molto più compatto. Tutto ciò che segue, tutti gli algoritmi che seguono, dipendono da questa semplice osservazione, che è scritta in un modo un po' strano. Dice, se io ho un cammino minimo e considero un qualunque nodo intermedio di questo cammino minimo, allora, quel nodo intermedio, se compare eh, anche in un altro cammino minimo che porta a un altro vertice di destinazione, il suo precedente non dipende dal vertice di destinazione. Eh? Eh, cosa vuol dire? Prendiamo due cammini, più 1 più 2, che siano cammini minimi. Quindi qui stiamo prendendo per ipotesi il punto d'arrivo, eh? quindi non sappiamo ancora, noi li stiamo costruendo questi cammini minimi, no? supponiamo che qualcuno ci dica P1 e P2 sono dei cammini minimi. Entrambi partono da U, ma arrivano in due punti diversi, quindi P1 è il cammino minimo tra U e V1, okay, potrebbe essere il cammino minimo tra S e X, e P2 è il cammino minimo tra U e V2, tra l'inizio e un altro qualunque vertice. Questi cammini minimi possono essere cammini che non hanno nulla in comune tranne il vertice di partenza, vanno per la loro strada, ma invece ipotizziamo che ci siano dei vertici che sono comuni ad entrambi i cammini. Magari fanno un pezzo di strada insieme. Okay? Eh, per andare da Torino a Bergamo passo da Milano, ma anche per andare da Torino a Venezia passo da Milano. Quindi Milano è, ipotizzando che il cammino minimo per andare a Bergamo debba passare da Milano e quello per andare a Venezia debba passare da Milano, eh, allora Milano eh, sta sul cammino minimo di, eh, di due cammini diversi che partono entrambi da Torino e arrivano in due città a destinazioni diverse. Allora, questo lemma cosa ci dice? Ci dice che se io prendo Milano, cioè il nodo comune, e vado a chiedermi qual è la città precedente rispetto a Milano, che può essere, non so se Rosso o Settimo Milanese, insomma, eh, allora la scelta della città precedente, o quale sia la città precedente a cui appartiene il cammino minimo, non dipende dalla destinazione finale, non dipende da V1 o V2 cioè se io prendo il cammino minimo da U a V1 e vado a vedere qual è il precedente di W e lo indico con P greco il precedente P per precedente eh, e poi vado a prendere il P2 che è un cammino minimo tra U e W e se per caso P2 contiene anche lui W, allora sono sicuro che il precedente di W è lo stesso è lo stesso hm? eh, quindi questo mi dice che detto in termini, diciamo così, più intuitivi, se eh, per andare a, nella città 1 o nella città 2, in entrambi i casi qualcuno mi dice che il cammino minimo passa da Milano, ok? Mi hanno detto che devo passare da Milano perché da lì passa il cammino minimo. Non mettiamo ancora in discussione come abbiamo fatto a saperlo, ma ce l'hanno detto: allora la strada da Torino a Milano è la stessa, indipendentemente da cosa dovrò fare dopo. Quindi se un cammino minimo deve passare da un punto intermedio, punto intermedio, la strada per arrivare in quel punto intermedio è unica e non dipende da quale sia la destinazione finale. E questo è fondamentale perché mi permette di disgiungere i cammini dicendo allora se mi dicono il cammino minimo deve passare da Milano, io mi trovo il cammino minimo fino a Milano e poi da Milano in là. Perché sono sicuro che nel ragionare sul cammino minimo tra Torino e Milano non posso essere influenzato da quale sia la mia destinazione finale. Poi per carità, se la mia destinazione finale è Genova, ovviamente il cammino minimo non passerà da Milano, ma se non passa da Milano il problema non si pone. Non, nessuno mi dice che per andare da Torino a Genova devo passare da Milano. Il lemma dice che se mi dicono che Milano è sul cammino minimo, allora il modo per arrivare a Milano, il percorso migliore per arrivare a Milano, non dipende da quale sarà la tua destinazione successiva. Ok? Questo, per come è formulato all'inizio, è un po' strano, ma poi è la base di tutto il resto. È la base di tutto il resto perché ci permette di dire che io posso costruire un grafo che è un embedding di fatto, è un'inclusione di tutti i cammini minimi in una struttura sola, in una struttura semplice grafo. Quindi avere tanti cammini diversi è complicato da gestire, ma avere tanti cammini minimi è molto più semplice, proprio perché un cammino minimo che arriva a un certo vertice non dipende dai vertici successivi, ma solamente da quelli precedenti. E quindi si può rappresentare sotto forma di, eh, di, di grafo, perché se io considero ogni vertice V, che sia, su, immaginiamo, abbiamo sempre definito il vertice, il vertice di partenza, ogni vertice V ha un suo vertice precedente, che fa parte dei cammini minimi, è eh, questo, l'insieme di questi archi, è un grafo. È un grafo che ovviamente è, è un sort, contiene un sottoinsieme degli archi del grafo di partenza. Anzi, contiene esattamente tanti archi quanti sono i vertici, perché ogni vertice ha un solo precedente. Hm? Proprio grazie al lemma. Eh, da, a, per arrivare in quel vertice, il vertice precedente è definito, è indipendente da altri fattori, dipende solamente da qualsiasi vertice che arrivo. E ovviamente l'insieme dei vertici è, di quel, è la componente connessa a cui appartiene la sorgente, ma... Fingiamo per il momento che il grafo sia connesso per, per semplicità, non cambia la, la questione. Quindi, di fatto, dato un grafo, noi possiamo costruire quello che è il grafo eh, dei predecessori rispetto a che, i cui archi siano i predecessori all'interno dei cammini minimi. Allora, questo grafo qua mi codifica quelli che sono tutti i cammini minimi del grafo stesso, dal vertice di partenza a tutti i vertici di arrivo. Questo grafo di fatto non è altro che questa tabella che abbiamo visto prima. Eh, ogni riga di quella tabella rappresenta un arco di questo grafo. Eh, poiché il predecessore di ogni vertice è unico, l'abbiamo visto Lemma prima, questo grafo in realtà è un albero. Eh, è un albero. Eh, perché ogni vertice ha un solo predecessore. E quindi, essendo un albero è aciclico, e quindi i cammini sono unici. Cioè non esistono due cammini diversi, minimi, stiamo cioè sempre parlando di cammini minimi, che collegano due vertici. Quindi sono tutte conseguenze delle definizioni che abbiamo dato. Alla fine abbiamo un albero dei cammini minimi, che codifica tutti i cammini minimi in modo unico. Il grafo stesso non è unico, nel senso che se ci sono dei cammini equivalenti magari il grafo può venire fuori diversamente, ma una volta che l'ho definito i cammini sono unici e hanno lo, stessa, diciamo, lo stesso peso rispetto ad altri possibili eh, grafi. Allora, in pratica, eh, rispetto al, mh, al grafo precedente, questo è il grafo dei cammini minimi, cioè contiene solamente gli archi che servono per raggiungere i nodi nel, nel, nel percorso più breve possibile. Gli altri non mi servono se voglio passare... Se voglio usare i cammini minimi che partono da S, se voglio percorrere i cammini minimi che partono da S. Quindi, eh, come vedete, per arrivare a, a, a Y devo passare da X e come arrivo a X, eh, se, se, se so che devo passare da X, ci arriverò passando da U, devo fare S, U, X. Poi se da X proseguo per V, proseguo per Y, proseguo per altre direzioni, il modo migliore per arrivare a X è comunque passare da U. Punto. Quindi questo mi dà l'unicità del precessore e fa sì che questo sia un, un, un albero. In questo caso è un albero un po' del genere perché è, è, è lineare, di fatto non ha branching, ma in generale è un albero. Ehm, caso particolare, nel caso in cui questo grafo sia un grafo non pesato, quindi di fatto tutti gli archi pesano uguali, allora questo albero dei cammini minimi altro non è che l'albero della visita in ampiezza, quello che abbiamo calcolato nell'esercizio della della lezione precedente in questo caso i due alberi coincidono se gli archi hanno tutti lo stesso peso perché la visita in ampiezza già mi dava il numero minimo di archi per raggiungere un certo vertice altrimenti se il grafo è pesato non è più vero questo esistono dei problemi diciamo, matematici nel senso che se in un grafo esistessero in un grafo di partenza ci fossero dei cicli e che è normale e dei cammini, eh, se non ci fossero, se un grafo senza cicli non, non, non si pone il problema dei cammini minimi perché in un grafo senza cicli il cammino è unico eh? e quindi non, non, non si pone il problema il problema di trovare i cammini minimi si, trova, si pone in un grafo con cicli, ciclico quindi il fatto che sia ciclico non è strano, è normale in più questo grafo ciclico se avesse degli archi con dei pesi negativi è una cosa un po' strana perché vuol dire che passare di lì ti diminuisce il costo è un po' come dire faccio un pezzo in discesa e recupero energia no? come se avessi un'auto elettrica eh, e quindi conviene passare di lì in un certo senso il problema eh, avviene quando tu trovi un ciclo intero il cui peso, la somma degli archi, è un valore negativo e allora quel caso non si può definire il cammino minimo no? è un problema non definibile eh, per capirci, se io ho il percorso S, A, B, G ho un percorso di peso 3, meno 4 più 4, totale uguale a 3. Non mi crea particolari problemi esistenziali. Eh, il vertice B sarà raggiungibile con peso meno 1. Vabbè, è un numero. Eh, viceversa, se considero il cammino centrale tra S e G, dirò, allora, tra S arrivo a C, a C con 5. 5 più 6 fa 11, arrivo in D, 11 più 8 fa 19. Bene. Ma qui ho un arco negativo. Allora potrei dire, ma io sono arrivato in vertice D con peso 11, potrei attraversare l'arco e, e tornare in C con peso 8. Allora, 11 in D meno 3 fa 8. Non sarebbe una scelta furba perché poi per arrivare, se voglio arrivare a G devo fare da C e ritornare a D, 8 più 6 fa 14. E quindi ci ho perso 3. Quindi questo ciclo non conviene percorrerlo pur avendo un arco negativo, perché un giro completo ha un peso più 3. E quindi se il giro completo ha peso più 3, conviene non fare nessun giro piuttosto che fare dei giri. La situazione è invertita nel caso di sotto, in cui 2, va bene, 2 più 3, 5, 5 più 7, eh, 12. Ok. Ma attenzione, 2 più 3, è 5 se io decidessi da F di prendere l'arco negativo 5 meno 6 fa meno 1 più 3 fa, fa più 2 e quindi sono in F con un peso più 2 cioè se ci arrivo direttamente faccio 2 più 3 fa 5 ma se faccio S e F e F ci arrivo solo con 2 ma ancora di più, se faccio un giro in più ci arrivo con meno 1 se faccio un altro giro ci arrivo con meno 4 e così via quindi, qual è il minimo peso, quindi il cammino minimo con cui riesco ad arrivare a F? Qual è la sua distanza da S? E più giro, più si abbassa questo valore, quindi di fatto tende a meno infinito. Allora, in questo grafo, se provassi a scrivere qual è il delta, la distanza dall'origine, dall'S, di ciascun nodo, su questi cammini non troverai nulla di particolare: 3, meno 1, 5, 11 e su questo invece è meno infinito perché posso sempre fare un giro in più e il peso diminuisce ancora un po' e quindi vuol dire che in realtà questo vertice G non posso definire qual è il cammino minimo perché il minimo non esiste no? eh, posso sempre diminuirlo quindi non ha un minimo, non ha un limite inferiore eh, in questo caso nessun algoritmo mi potrà ehm, dare la soluzione, perché la soluzione non esiste, il problema non è, non è ben posto. Quindi in un grafo che abbia dei cicli negativi non si possono calcolare i cammini minimi. In un grafo che abbia degli archi negativi, come questo, come questo, alcuni algoritmi sono capaci a calcolare il cammino minimo, altri invece no, dipende dall'algoritmo. L'arco singolo, purché non sia incluso in un ciclo che complessivamente ha un peso negativo. Ma questi sono problemi, diciamo così, a, a, accademici, teorici, perché nei, nei problemi, nelle applicazioni pratiche non si riscontra mai ovviamente questa stranezza. Um, ok, andiamo avanti con i nostri ragionamenti. Noi avevamo il nostro grafo che eh, abbiamo già capito come funziona, ogni arco, ogni vertice ha un predecessore eh, e ipotizziamo che eh, questo sia un cammino minimo. Allora, se io applico, questo è un cammino minimo, V1, V2, V3, VK, no? Tra il vertice V1 e il vertice VK. Ci dicono che sia un cammino minimo. Proviamo da questo cammino minimo a estrarne un pezzettino. V, V più 1, fino a VJ. Quindi prendiamo un I che sia maggiore di 1. Quindi non il primo vertice, uno qualunque degli altri. Un J che sia minore di K. Quindi prima dell'ultimo, tra I e J. Quindi una sequenza di... Un cammino minimo di una certa lunghezza io ne prendo una sottosequenza se io applico ripetutamente il lemma di prima no? che, che, che mi diceva che il precessore di un vertice di un cammino minimo è unico eh, allora questo cammino breve ij è anche un cammino minimo tra i e j um, e quindi vuol dire che ogni cammino minimo è composto da sottosequenze che anch'essi sono cammini minimi. E questo ci dà la chiave per poter comporre un cammino più grande componendo quelli più piccoli. Non, un cammino minimo non potrà che essere composto da segmenti i quali a loro volta sono cammini minimi. E quindi possiamo creare cammini minimi piccoli e poi cercare di allungarli, concatenarli insieme, giuntarli insieme per avere dei cammini minimi più lunghi. Questa è un po' l'idea di base. L'idea di base che eh, riassumiamo in questa formula. Questa formula dice, beh, se io ho un cammino minimo tra S e V, che considero l'ultimo arco, UV, di questo cammino minimo, quindi questo è cammino minimo generale, lungo, fatto da tanti segmenti, l'ultimo segmento arriva in V, che è il mio punto d'arrivo, e passa dal vertice U precedente. Ok, questo è l'ultimo. Quindi noi possiamo pensare che il cammino P complessivo sia spezzabile in due parti da S, cioè dall'origine fino al penultimo elemento e poi l'ultimo arco che va dal penultimo all'ultimo vertice allora poiché tutti i sotto insiemi sono i sottocammini sono cammini minimi la loro distanza sarà data dalla funzione delta che è la distanza minima il cammino, la distanza minima tra S e V Sarà uguale alla, ovviamente al peso della prima parte del cammino più il peso della seconda parte del cammino. Il peso della prima parte del cammino per l'emma precedente è anch'esso la distanza minima tra s e il penultimo elemento. E il peso dell'ultima parte del cammino, visto che è fatta di un arco solo, non è altro che il peso dell'arco stesso. Quindi qui abbiamo applicato il caso particolare del penultimo arco... Il, eh, la combinazione di due concetti, uno è questo lemma che dice che ogni sottocammino è un cammino minimo e quindi la sua lunghezza è delta, perché delta per definizione è la funzione che ti dà il cammino minimo, e la seconda è l'additività del cammino, la definizione di peso, semplicemente fa la somma dei pesi degli archi. E questo se ovviamente sappiamo già che U giace sul cammino minimo. Se non sapessimo che U giace sul cammino minimo, vabbè, allora eh, un altro U' che non siamo sicuri che se è sul cammino minimo oppure no, eh, avrà questa relazione in cui all'uguale ho, so ho sostituito un maggiore. Cioè se io come U' eh, prendo esattamente l'U del cammino minimo, allora questo diventa un uguale, l'abbiamo appena dimostrato, dimostrato, insomma, argomentato. Ma se invece prendo un U' che è diverso da U, ovviamente il, la, il, la, passare da U', cioè che questo calcolo che io faccio a destra, a destra passo da S vado fino a U' e poi da U' vado V, eh, avrà un costo maggiore, un peso maggiore rispetto al vero minimo, al vero cammino minimo. ΔSV è il vero cammino minimo. Quindi se passo da U, c'è l'uguale. Se passo da un altro U', che ovviamente sia collegato a V, che sia un arco adiacente a V, o un maggiore, perché sto facendo una strada un pochino più lunga. Il penultimo passo è sbagliato, non è corretto. Su questa disuguaglianza si basano tutti gli algoritmi. Si basano tutti gli algoritmi con un metodo che viene chiamato di rilassamento. Di fatto il concetto è, se è vera questa disuguaglianza, io posso andare a cercare tutti i vari U' e prendermi per buono quello che minimizza questa somma. Ovviamente questa somma io non la conosco, perché per conoscere questa somma dovrei conoscere delta, che è la distanza minima tra S e U'. E la distanza minima non la so ancora, la sto calcolando adesso. Quindi devo andare per approssimazioni successive. Però questa disuguaglianza mi dice che, guarda, che se tu trovi un U' che ti renda uguale questa disuguaglianza, o addirittura te la migliori, allora quel, quello sarà probabilmente, se non ne trovi un altro migliore più avanti, sarà probabilmente sul cammino minimo. E se tu trovi a un certo punto un insieme di vertici che ti rendono uguale tutte le combinazioni che tu puoi calcolare sul tuo grafo partendo da S, allora quello per forza è il minimo. ma Se, se viene rispettato sempre questo uguale, hai trovato il minimo. Allora, vediamo di costruirlo. Eh, allora, lo costruiamo definendo le strutture dati che sono quelle che abbiamo definito prima, eh, quindi eh, la funzione distanza la approssimiamo con un vettore che chiamiamo d. Attenzione, delta è la vera soluzione. d è il vettore che contiene delle approssimazioni successive che via via no, diventeranno delta alla, al termine dell'algoritmo. Quindi d è un vettore della stima delle distanze dal vertice di partenza s al vertice di arrivo u. U, che ricordiamo nel nostro, nel nostro esempio, è il penultimo. Quindi noi ci chiediamo ogni volta, eh, prendo un vertice V, riesco a trovare un predecessore U migliore di quello che ho adesso? Se riesco a trovarlo, aggiorno il peso e aggiorno anche la, la memoria di quale sia il predecessore ottimale. Quindi questo si può fare in essenzialmente due macro passaggi. Inizialmente, diciamo così, io il grafo non lo conosco ancora, quindi le informazioni che ho su un grafo che non ho ancora analizzato sono molto banali. La sorgente a distanza 0, a peso 0, perché parto da lì, ho peso 0 per raggiungerla, tutti gli altri vertici non so neppure se siano raggiungibili, quindi la migliore stima che posso fare è che la distanza sia infinita e che il processore non sia noto, ben null. Quindi inizializzo il mio algoritmo dicendo, beh, tutti i vertici sono non raggiungibili. E non so come raggiungere, tranne la sorgente che so che è raggiungibile con peso 0. Questa è un'approssimazione bruttissima, però diciamo così, è un'approssimazione sulla base delle conoscenze che ho. Poi però posso eh, applicare una procedura migliorativa. Prendiamo tre vertici, cioè due vertici U e V, okay? con la funzione di peso W. V è normalmente il peso degli archi. Allora, chiediamoci questo. Per caso, D di V rappresenta la migliore stima che ho per raggiungere V. La migliore stima finora. Era infinito, poi man mano migliorerà. La migliore stima che ho eh, per raggiungere V. D di U rappresenta la migliore stima che ho per raggiungere U. W rappresenta il peso dell'arco tra U e V. Allora, se capita... Quindi D di V, adesso io il vertice V lo sto raggiungendo in qualche modo, non lo so, ma nel modo in cui lo sto raggiungendo ho una certa stima della sua distanza. Il meglio che ho trovato finora. Se però scopro che conoscevo un modo per arrivare a D con una certa distanza, questa distanza più l'arco che va da U a V mi danno una distanza complessiva che è più piccola, minore, di quella che conoscevo per arrivare a V, eh, allora ho scoperto un modo migliore per arrivare a V. Cioè, qui sto dicendo che arrivare fino a U e poi passare da U a V costa meno che arrivare fino a V nel modo che già conoscevo. Allora, rilasso, questo è il, il senso della funzione relax, rilasso, la miglioro, no? accorcio la, la distanza fino a V, perché ti posso dire che adesso, ah, se questo è migliore, butto via il valore di, di prima e mi prendo per buono questo ho trovato un modo migliore per arrivare a V, passiamo da U. E quindi il predecessore migliore, magari quello ottimale quando arriveremo al vero cammino minimo, ma finora approssimandolo, il migliore è, scusate, è passare da V, e, scusate, è passare da U. Quindi per arrivare a V prima non so da dove passassi, ma adesso ho scoperto che è meglio passare da U. Questo è il passaggio base. Quindi io so già in qualche modo come arrivare a v, so già in qualche modo come arrivare a u e scopro che per caso arrivare a u più l'arco uv costa meno che del modo che conoscevo per arrivare a v. E allora aggiorno, aggiorno la distanza nota e il predecessore. Me, questa funzione la, la posso chiamare ripetutamente quante volte voglio, su qualunque coppia di vertici che ovviamente siano collegati tra di loro. Può darsi che questa if fallisca, boh, non hai trovato nulla di meglio, può darsi che questa if invece mi dia un qualche cosa di buono, mi dia una soluzione migliore. Tra l'altro, eh, ogni volta che chiamo questa funzione, non può peggiorare il risultato. Lo può migliorare e ogni volta prende il valore di ddv e lo sostituisce con un altro numero che è sicuramente minore, per, per ipotesi qua. E quindi noi partiamo con dei ddv tutti infiniti e l'unica cosa che possiamo fare è o non li tocchiamo o li diminuiamo ripetutamente. Quindi ogni volta che chiamo una funzione di rilassamento o rimango dovero, come conoscenza, oppure miglioro la conoscenza, cioè scopro dei modi migliori di raggiungere. A un certo punto eh, scoprirò che non posso più migliorare, quindi vuol dire che sono già arrivato all'ottimo. Quindi tutti gli algoritmi usano questo meccanismo, differiscono nel modo in cui lo chiamano, in che ordine uso i vertici, quante li chiamo per volta, eh, come scelgo i vertici U e V da rilassare, eccetera, eccetera. No? Graficamente il rilassamento è semplicemente riassunto da qua, nel senso che io sapevo già, sapevo raggiungere V con peso 9. Eh, adesso ho trovato che U che ha eh, distanza 5, che in qualche modo lo so raggiungere con 5, è collegato con un arco UV di peso 2, allora è meglio usare quest'arco rispetto a chissà cosa ci fosse dall'altra parte. Che sia più lungo o più corto non mi interessa, perché di là avevo peso 9. E quindi è meglio usare quest'arco. Quindi sostituisco l'arco che arrivava a V, che non so da dove arrivasse, non mi interessa, perché comunque mi dava un risultato 9 che è peggiore del risultato 7 che posso avere usando quest'arco. Sapendo che ho conosciuto un modo per, per arrivare a U con 5. Oh, attenzione che questa cosa qua non è definitiva perché se poi più avanti trovassi un modo per arrivare a U con 4, e beh, dovrò di nuovo modificare perché questo 7 diventerà un 6. Quindi non ho mai finito, no? In un certo senso. Eh, sicuramente non troverò mai un modo per sostituire questo 5 con un numero più grande, perché il rilassamento non mi sostituisce mai un D con un D maggiore. me lo sostituisce solamente con uno minore se lo trova. Infatti, se non lo trova, se io sapevo già arrivare a V con una distanza 6, non so passando da dove... Uh, e passare da U mi, fa, mi, mi calcola un percorso che avrebbe distanza 7 ma chi me lo fa fare? Io mi tengo a distanza 6 e quest'arco qui l'arco c'è ma non lo uso di sicuro all'interno dei cammini minimi hm? um, quindi chiamare la funzione di rilassamento significa Applicare ripetutamente questa, eh, questa relazione e fa sì che dopo che ho chiamato il rilassamento UV, DDV può, è sicuramente minore o uguale sia del valore che aveva precedentemente, sia di questo valore. Eh, se non abbiamo dei cicli negativi che ci manderebbero in palla l'algoritmo, noi eh, quando inizializziamo il grafo con, con la metodo che avevamo messo prima, cioè eh, ogni grafo non conosco il predecessore e la distanza ipotetica è infinita, eh, quello che ottengo è un grafo, in quel caso non, non molto connesso, però è una, un, gra, un albero eh, con S alla radice. E ogni volta che io applico questa trasformazione, ogni volta che applico il rilassamento, non... Invalida questa proprietà Quindi il grafo continuerà sempre a essere Un albero che parte da S Semplicemente questo albero lo sto via via aggiustando Cioè ogni volta che faccio un rilassamento Posso spostare un ramo di quell'albero eh? eh, Fino a quando non arriverò eh, Non arriverò al punto di arrivo Quindi se io potessi applicare all'infinito Tutte le possibili sequenze di rilassamento eh, la mia distanza via via diminuisce, diminuisce sarà sempre ovviamente maggiore o uguale di delta, perché delta per definizione è il minimo matem matematico, ehm, ma quando D smette di cambiare, non si riduce di più, allora per forza vuol dire che D ha raggiunto il minimo. Quindi io posso applicare queste sequenze di rilassamento, immaginate di avere un grafo, prendete tutte le coppie di vertici, tutte, n quadro, applicate il rilassamento a tutte e nessuna di queste viene rilassato effettivamente un vertice. Allora vuol dire che già eravate all'ottimo, perché non riuscite più a migliorare nulla pur provandole tutte, pur provando tutti i rilassamenti possibili. Allora siete all'ottimo. Allora, tutti gli algoritmi cosa fanno? Applicano freneticamente questa operazione di rilassamento su tutti, non sempre su n quadro vertici, hanno dei modi più furbi di ragionare, e si fermano quando hanno esaurito eh, tutte le possibilità tutte le possibilità di miglioramento quando si raggiunge uno stato stabile a questo punto lo stato stabile è fatto delle distanze minime e il pi greco, del, cioè la vettura dei processori, contiene i percorsi veri e propri poi ovviamente i vari algoritmi fanno cose diverse alcuni sono più ottimizzati su una single source altri sono ottimizzati sull'old source alcuni sono magari più complessi perché devono anche tenere conto dei, degli archi negativi e quindi l'algoritmo risulta necessariamente più complesso in altri casi invece l'algoritmo dice già subito io gli archi negativi non li tratto e quindi l'algoritmo sarà più semplice eh, anche se ovviamente applicabile su, su un, numero, un numero minore di, di casi o di grafi eh, e questo, questa varietà lo vediamo eh, se andiamo a guardare la, il package alg.shortestpath dentro jgraph.t e vediamo che c'è una videata intera di algoritmi possibili che, ehm, che possono essere utilizzati ehm, e ciascuno, eh, diciamo così, molti prendono il nome di chi l'ha scoperti tipicamente negli anni 60-70 eh, si lavorava, si scoprivano queste cose e, e, e se andate a vedere la documentazione vi spiegano per quali tipi di grafi sono applicabili eh, quindi mh, fatemi fare una veloce carrellata di quelli che sono i principali eh, algoritmi che trovate ne vedremo tre mh, di cui due molto rapidamente, uno un pochino più approfonditamente, che troviamo nella libreria. Floyd Warshall è un algoritmo relativamente semplice da implementare e è in grado di risolvere il problema all source, shortest path. Quindi lo chiamate una sola volta e lui vi calcola tutti i cammini minimi. Tutti. Ha una complessità lo vediamo qua che è una paginetta che avevo tratto da un libro di algoritmi eh, complessità migliore via O di V al cubo peggiore O di V al cubo media O di V al cubo cioè questo è un algoritmo schiacciassassi essenzialmente eh, se andiamo a vedere, ingrandiamo questo alla fine è un, un triplo loop per ogni coppia UV e eh, per ogni arco collegato applica il rilassamento essenzialmente e questo viene ripetuto la struttura dati qua è un pochino più complicata perché non ho solamente il vettore delta ma delta è una matrice non ho solamente il vettore pi greco ma il pi greco è, è a sua volta anche lui una matrice però con un algoritmo che internamente di fatto non ha quasi, non ha quasi degli ife il rilassamento lo vedete qua scusate qua non entro nel dettaglio dei dati lo vedete qui Ecco, questo, questo, questo codice qua è il codice di inizializzazione, questo è il codice di rilassamento vero e proprio, tre cicli, TUV, e eh, va eh, automaticamente a testare tutte le possibili combinazioni e lo ripete tante volte, ripete il rilassamento tante volte fino alla nausea e in tutti i modi possibili e si ferma dopo averlo ripetuto v volte, e quindi eh, vuol dire che è un po' come bubble sort, che va avanti, e so che se lo ripeto un certo numero di volte, dopodiché avrò raggiunto l'ottimo e non ci sarà più nulla da migliorare. Quindi questo è un algoritmo che dal punto di vista logico è semplicissimo, eh, ha una complessità via al cubo costante, indipendentemente da, qua, da quanto sia complesso il grafo, è sempre via al cubo, e, ehm, e però arriva alla fine e vi calcola tutte le distanze minime. Eh, non, non, come dicevo non entro nel dettaglio del funzionamento dell'algoritmo perché cioè, non, non ci interessa più di tanto eh, ci interessa solamente sapere cosa fa, trova tutte le distanze minime, eh, i cammini minimi e ha una complessità via al cubo eh, dentro j -T, ehm, questo algoritmo è implementato da questa classe Floyd-Warshall shortest path eh, che, che come vi dice vi, vi calcola tutti gli n quadro cammini minimi in un tempo pari a n cubo Uh, il calcolo attenzione che nel costruttore non viene fatto nessun calcolo i calcoli vengono invece fatti la prima volta che viene chiamato un metodo per ottenere il cammino quindi dentro alla fine lui ha un metodo getPath che ti dà il cammino uh, corrispondente la prima volta che chiami un metodo lui fa il calcolo di tutti i cammini mm? uh, e poi gli... quindi la prima invocazione del metodo è costosa perché ha la, co la complessità n cubo le invocazioni successive di getPath saranno a, a tempo costante perché ormai l'informazione eh, ce l'abbiamo già un altro algoritmo di quelli che brevemente vedremo ehm, è quello di Bellman Ford eh, o Bellman Ford Moore, dipende dai, dai testi come viene diciamo così, attribuito eh, e questo è un algoritmo eh, di, di invece di tipo single source quindi calcola tutti i cammini minimi da una singola eh, sorgente a tutti gli altri vertici anche lui è basato sull'algoritmo di rilassamento eh, non è capace ovviamente funzionare se ci sono i cicli negativi ma questo è ovvio eh, ma per fortuna non, non entra in un loop infinito ma se ne accorge e quindi si ferma e può segnalare il problema eh, la sua complessità è eh, v per e mh? di fatto v per e che su, su grafi eh, poco densi v per e è circa eh, dell'ordine di v al quadrato su grafi molto densi invece eh, è dell'ordine di v al cubo quindi su un grafo molto denso non conviene questo algoritmo perché con una complessità via al cubo che è quella di Bellman-Ford eh, ti calcola tutti i cammini ma solo da una sola radice da una sola sorgente quindi se tu li volessi di più eh, a questo punto ti conviene Bellman-Ford che con la stessa complessità via al cubo te li calcola tutti. Il bello di Bellman-Ford è che non si fa influenzare dal grafo grafo sparso, grafo denso lui è sempre via al cubo, sempre triplo loop annidato Mentre no? questo qui eh, chiaramente funziona molto meglio su un grafo che sia non troppo denso e quindi il numero di archi è dell'ordine del numero di vertici ovviamente moltiplicato per il grado medio che ipotizziamo sia piccolo e, e quindi sarà dell'ordine V al quadrato se mi serve dal vertice di partenza a tutti i vertici di arrivo eh, allora posso usare questo algoritmo allora, su un grafo non molto denso posso usare questo algoritmo se già dovessi usare questo algoritmo per calcolare tutti i cammini minimi quindi ovviamente lo, voglio, lo devo ripetere partendo dalla sorgente 1, partendo dalla sorgente 2 partendo dalla sorgente 3 e ripetendolo quindi n volte e di nuovo avere una complessità che nel caso migliore è n cubo, v, v al cubo eh, e ricadono di nuovo in Bellman Ford, no? quindi lo schiacciassassi di Floyd warshall eh, lo schiacciassassi di Freud-Warshall funziona sempre tranquillamente con, con una complessità nota, costante e, e non imprevedibile eh, Berman4 funziona bene se io devo diciamo così, eh, ricavare questo, ehm, il cammini solamente da, avendo noto il vertice di partenza eh, mh, di nuovo non entro nel dettaglio dell'algoritmo però eh, questo è lo pseudocodice quindi come vedete sono tutti molto simili soprattutto eh, queste due righe qua le conosciamo questo è scritto in pseudopascal lasciate perdere eh, la, la sintassi del pseudocodice di nuovo queste sono le righe del rilassamento. Cambia cosa? Cambia il criterio con cui eh, si rilassa. Qui vedete il v per e perché vuol dire che fa un ciclo esterno sui vertici e un ciclo complessivo sul, sul, sul grafo su tutti gli archi del grafo. Quindi il v per e salta fuori da questi due loop. Sono modi diversi di iterare le varie, le varie, i vari rilassamenti. E poi arriviamo all'algoritmo invece su cui spenderemo un pochino più di tempo, perché è carino anche da vedere, da capire, un po' meno brutta forza, è un pochino più intelligente. Eh, L'algoritmo, eh, diciamo che possiamo chiamarlo di Dijkstra, anche se non scommetterei sul, sulla corretta pronuncia del, del nome di questo signore. Questo signore che è stato uno particolarmente diciamo, attivo e famoso nel, nel campo degli algoritmi, ehm, che ha definito un algoritmo ancora più efficiente per le single source or path, funziona sia su grafi orientati che non orientati purché, né, purché eh, tutti gli archi abbiano pesi positivi o al più nulli quindi a differenza di Bellman-Ford che eh, ovviamente non funziona se ha un ciclo negativo ma se avessi un singolo arco negativo funziona ecco, eh, Dijkstra non funziona se avessi anche solo un singolo arco eh, negativo e quindi si applica a un sottoinsieme più piccolo di grafi se ho solo pesi positivi eh, ma eh, invece eh, eh, è più, come vedremo è più efficiente. E ha una cosa particolare, nel senso che è un algoritmo greedy, cioè lui considera ogni combinazione una sola volta, eh, quindi rilassa ogni arco una sola volta, quindi non fa diversi tentativi. Prima abbiamo visto l'esempio e abbiamo detto eh, sì, però se questo vertice quest di partenza venisse poi ulteriormente rilassato, allora devo riconsiderare il rilassamento anche dei vertici che stanno a valle. Eh, lui dice no, io non faccio più rilassamenti dello stesso vertice aspetto il momento giusto per fare il rilassamento vincente e quindi lui gioca molto sull'ordinamento con cui vengono fatte le varie operazioni eh, in questo caso, eh, vabbè, questo è lo, lo pseudocodice che si basa, su, adesso lo vedremo meglio su un esempio eh, si basa sulla, sul concetto di, di, di distanza minima cioè tutti gli archi da rilassare non vengono presi in ordine così come sono nel grafo, ma vengono presi eh, sulla base del, eh, di una appunto, distanza minima rispetto alla partenza. Quindi vado a prendere per primi i, i, gli archi che mi danno un rilassamento con un valore di distanza minore rispetto agli altri. E quindi se già, pre se già prendo l'arco più piccolo, eh, vuol dire che eh, una volta che gli assegno un valore di distanza, questo valore di distanza non potrà essere ulteriormente migliorato perché ho già preso il minimo. Quindi la complessità in qualche modo la carica alla gestione dei minimi. Quindi qui servirà dentro Dijkstra una struttura dati che sia in grado di mantenere ordinata una sequenza di valori, quindi posso inserire e restare valori, ma in cui l'operazione di calcolo del minimo sia la più efficace possibile. Vedremo la settimana prossima che le code prioritarie sono una di questi tipi di strutture dati, ma per ora non ci interessa la struttura dati interna. Cerchiamo di capire come ragiona a grandi linee l'algoritmo di Dijkstra. Allora, anche lui, questo è un grafo, quelli in verde sono i pesi degli archi, quelli in rosso sono le distanze note degli archi, e eh, questi qua sotto sono eh, eh, chiaramente riassunte le varie distanze. Io parto dal vertice A, ok? E mi chiedo, eh, qual è l'arco di peso minimo che posso eh, considerare? Allora, A ha una distanza pari a 0, a due archi uscenti che sono quello 10 e quello 3. Quindi io potrei dire che raggiungo B con peso 10 e raggiungo C con peso 3. E questo eh, lo inserisco e S è l'insieme dei vertici che ho già considerato. Questi non li dovrò più considerare perché l'ho già considerato all'ottimo, ovviamente il vertice di partenza è all'ottimo. Adesso ho questi due vertici C e B che non ho ancora eh, considerato e, e mi chiedo da quale conviene partire? Allora C è raggiungibile con peso 3, B è raggiungibile con peso 10. Allora lascio, da perdere, lascio perdere B e parto da C e considero gli archi uscenti da C. Allora C eh, per come l'ho ottenuto, si ottiene in un passaggio da A, non può, ottenuto, non può essere raggiunto in modo migliore di 3. Non può essere raggiunto in modo migliore di 3 perché l'unico altro vertice da cui lo potevo raggiungere era B e se, visto che ho considerato C per primo, la soluzione migliore per arrivare a C non può di sicuro passare per B perché B era, era maggiore di C e quindi lui ripetutamente fa questo calcolo di minimo a questo punto consideriamo i vertici uscenti da C e quindi abbiamo un 3 più 4, 7 che porta a B abbiamo un 3 più 8, 11 che porta a D, abbiamo un 3 più 2, 5 che porta a D e, e quindi aggiorniamo la conoscenza eh, dei vertici d'arrivo a questo punto di nuovo mi chiedo ma tra questi vertici qual è quello che posso raggiungere con costo minore? e ecco qui l'algoritmo ovviamente sta ragionando sta elencando tutti i vertici e sta cercando di capire qual è il costo minore quindi è questa un non è un'operazione che non avviene in tempo costante trovare il minimo di una serie di numeri che stanno cambiando okay? ma ovviamente in questo caso trova E quindi vedete che cerca di essere furbo nel, nello scegliere quale vertice eh, utilizzare e quindi prenderà E come terzo vertice, e poi considera le conseguenze di E. E quindi E come arco uscente, lui poveretto, ne ha solo uno, che è questo qua, 5 più 9 fa 14, che non è migliore di 11, e quindi D rimane a 11, tranquillo. Adesso il prossimo vertice che considero, quindi ho aggiornato i pesi, il prossimo vertice che considero finalmente sarà B, perché è quello che in questo momento ha l'ipotesi di distanza 7, e la posso consolidare, perché di sicuro non ho nulla di meglio in giro nel grafo che mi possa me la posso far ridurre rispetto a 7 a questo punto vado a confrontare 7 più 2 fa 9 che andrà a migliorare questo 11 7 più 1 fa 8 e ovviamente non mi va a migliorare questo 3 ma lo sapevo già ci l'ho già preso, l'ho messo da parte perché so sapevo di non poterlo migliorare ogni volta scelgo il vertice che in quel momento è più vicino e quindi so che quegli, gli altri che sono più lontani non potranno di sicuro migliorarlo è qui che entra il gioco l'ipotesi che gli archi siano tutti positivi perché se questo arco anziché 1 fosse un meno 6, eh, invece eh, l'ipotesi che c non cambiava più sarebbe eh, non più valida. Mm? E quindi abbiamo questo, eh, abbiamo completato l'algoritmo ehm, di Dijkstra e ci dà esattamente l'albero dei cammini minimi, no? che, che l'abbiamo trovato via via che scopriamo i vertici l'implementazione di questo algoritmo se lo implementiamo in modo banale ha una complessità E più via la seconda e quindi dell'ordine di via alla seconda ma tutto sta nell'efficienza del, del calcolo del minimo quindi se riusciamo a calcolare il minimo in una complessità che è logaritmica, log V e come dicevo le code prioritarie che, che non abbiamo ancora incontrato ma che vedremo la settimana prossima sono in grado di, fare, di ottenere questo risultato eh, allora abbiamo una complessità che è v log v più e allora come sempre questo termine e rompe le scatole se il grafo è molto denso questo vale v quadro e quindi abbiamo o v quadro o per eh, v della seconda e, e, e non, non ci cambia molto la, la sostanza ma se il grafo non è molto denso abbiamo un termine che è dell'ordine di v e un altro termine che è dell'ordine v più log v e che è decisamente meglio di v per e, perché v per e è l'ordine del v al quadrato se il grafo è poco denso e l'ordine del v al cubo se il grafo è molto denso. Mentre invece qua, su un grafo poco denso, abbiamo un v log v, se il grafo è molto denso, invece abbiamo un v quadro, perché domina questo primo termine. Eh, ma è sicuramente più efficiente di Berman Ford. Abbiamo pagato cosa? Abbiamo pagato gli archi negativi, non li possiamo più usare, ma in compenso abbiamo guadagnato in efficienza. Questo è il motivo per cui questo algoritmo è forse quello di prima scelta nel momento in cui vogliamo andare a implementare eh, il calcolo dei cammini minimi. E ovviamente anche nella nostra libreria JGraphT eh, troveremo eh, le, le, le classi che, che implementano eh, il nostro algoritmo di Dijkstra, cammino, cammino minimo, adesso poi prenderemo un esempio no, per poterlo vedere in pratica. Eh, quindi, riassumendo... Eh, in funzione del, ehm, dell'algoritmo che vogliamo del problema che vogliamo risolvere eh, a seconda che sia un problema single source oppure all pass ci sono vari tipi di, di algoritmi possibili Noi, tra quelli che abbiamo visto eh, c'è Floyd Walsh che ti dà l'all pass il eh, Bernanford che ti dà il single source ma poi se il Bernanford lo ripeto partendo da tutti i vertici uno per volta ottengo ovviamente tutti i cammini così come Dijkstra parte da una sorgente sola ma se lo ripeto partendo da tutte le sorgenti n volte, allora ovviamente mi, da tu, mi darà tutti i cammini. E a seconda di, di questa combinazione eh, ho un certo tipo di complessità, ho un certo tipo di limitazioni, ad esempio quando uso Dystra ovviamente non devo avere nessun arco negativo, mentre invece in tutti gli altri casi gli archi negativi possono esserci, eh, l'importante è che non costituiscano un ciclo negativo. Bellman-Ford si accorge se c'è il ciclo negativo e dà un errore, Foyle-Warshall invece non se ne accorge neanche perché ricordate il suo codice non ha nessun controllo in più, non ha nessuna intelligenza e quindi vi dà un risultato che, che non ha senso di fatto che non vuol dire nulla eh, poi in realtà non dimentichiamoci nel caso semplice nel caso in cui il grafo sia non pesato e allora abbiamo il nostro algoritmo di viso lineare, tranquillo tranquillo di complessità o di, o di V essenzialmente V più E che è, è ovviamente più efficiente di tutti rispetto a questa tabella perché ovviamente lui lavora su un'altra ipotesi semplificativa, che i pesi siano tutti uguali, e allora chiaramente calcola i cammini minimi, ma può, può permettersi di calcolarli semplicemente con una visita in ampiezza. Um, quest, quando queste cose qua si mappano sulla libreria JGraphT, noi abbiamo queste varie tre classi, che possiamo chiamare, e eh, queste classi restituiscono delle strutture dati eh, che eh, si chiamano graph path. Eh, quindi ogni volta eh, nel caso di, di, delle classi che restituiscono un singolo cammino restituiscono un, un oggetto graph path che, ehm, che da, appunto gli dà il cammino tra il vertice di partenza e il vertice di arrivo mentre invece gli algoritmi eh, all pairs eh, shortest path restituiscono normalmente una lista di graph path eh, oppure una, quindi ci sono tutti i cammini che partono da V eh, oppure c'è il cammino che eh, collega il vertice A con il vertice B mm. e possiamo a questo punto vedere anche in pratica no? quello che abbiamo raccontato a parole ma molto sinteticamente se noi andiamo a riprendere il nostro progetto di, di Metro Parigi e eh, vogliamo provare a calcolare i vari cammini minimi magari a partire sempre dalla nostra fermata di partenza ok? Allora immaginiamo di calcolare i cammini minimi usando DAICTRA eh, e quindi abbiamo ad esempio una funzione public, eh, poi vediamo che cosa ritorna, eh, cammini minimi. In questo caso il grafo che abbiamo costruito era un grafo eh, non pesato, no? però gli algoritmi ovviamente funzionano lo stesso eh, a partire da una fermata di partenza. partenza ok eh, per farlo ovviamente uso l'algoritmo di Dijkstra Dijkstra shortest path eccolo qua eh, ovviamente customizzato sul grafo fermata default edge e vediamo la documentazione di questa classe che ci dice che, ops, perdono, sono uscito, eccoci qua, ci dice cal calcola no, i cammini minimi eh, usando ovviamente l'algoritmo di Dystra, quindi creiamo un nuovo oggetto, eh, chiamiamo Dystra, di EJ, l'oggetto new Dystra shortest path, ecco vedete i costruttori qua ricevono il grafo oppure il grafo è un raggio massimo quindi la distanza massima a cui fermare l'algoritmo se il grafo fosse molto grande lui non si espande oltre al, al, al raggio che abbiamo passato Per questo caso possiamo passare semplicemente il grafo e una volta che abbiamo questo oggetto quali metodi possiamo chiamare? c'è un metodo getPath vedete che eh, restituisce un getPath eh, che parte da una fermata di partenza e una fermata di arrivo e restituisce un oggetto di tipo getPath quindi un cammino dalla fermata di partenza alla una fermata di arrivo oppure getPath con la S plurale che eh, ci dà invece un altro oggetto un single source path che è ovviamente è una collection di cammini eh, perché gli passa solamente la, eh, la, la fermata di partenza e quella di arrivo invece eh, sono tutte essenzialmente, mi dà l'oggetto che raccoglie tutti i campi. Quindi magari per fare cose semplici diamo una fermata di partenza, una fermata di arrivo e eh, chiediamo un get path da partenza ad arrivo e questo lo memorizziamo in un oggetto di tipo lo vediamo qua, graph path. Cammino minimo uguale, graph path ovviamente di VE, quindi fermata, default edge. E quindi ci facciamo calcolare dall'algoritmo il, eh, il cammino minimo, questo graph path. Questo graph path che oggetto è? È un oggetto rappresento un cammino in un grafo e la definizione di questo oggetto, dove è andata, vediamo se riesco a prendere al volo, mi dà dei metodi come getEdgeList, mi dà l'elenco degli archi o molto più comodamente mi dà un metodo getVertexList, che è l'elenco dei vertici di quel, di, quel, di quel nodo, di quel, di quel cammino. Quindi se voglio stamparlo lo posso restituire semplicemente come elenco di vertici. Lui è un oggetto path che ha tutta una serie di informazioni come anche il peso, la lunghezza, ad esempio il cammino, eccetera, eccetera. Il peso, eccetera. Ma ehm, a noi, se a noi interessa solamente la lista dei vertici, questo, per questo avevo lasciato in sospeso il tipo, perché magari al, al programma chiamante non interessano le strutture dati interne dei grafi, eh, quindi può, può restituirmi semplicemente una lista di fermate, eh, posso ritornare il cammino.get edge eh, vertex list. Quindi in questo caso lui, eh, come vedete, è, per, è, molto, è, molto, è molto sintetico questo codice perché fa tutto lui, eh? Eh, si inizializza l'algoritmo, eh, calcola il cammino minimo tra uno di partenza e uno di arrivo, Chiaramente ogni volta che chiamo questo getPath, lui farà girare l'algoritmo. Se dovessi chiamarlo più volte a partire dallo stesso vertice di partenza, conviene usare l'altro metodo che mi precalcola già tutti i cammini e poi me li estraggo con calma. In questo caso volevo fare come esempio un solo cammino, e quindi lo posso prendere e tradurre in un insieme di vertici, che poi potrò stampare. Quindi, se nel nostro programma di esempio eh, vogliamo aggiungere anche questo, noi eh, possiamo credere, chiedere... Eh, allora, la lista di vertici di fermata eh, cammino come model. Punto cammini minimi da una fermata di partenza. Che non so, possiamo, prendiamo sempre la stessa a un'altra, magari uno, non so quale sia. Sarà un'altra eh, stazione da un'altra parte, e a questo punto possiamo provare a vedere il cammino che è stato calcolato, magari per brevità fatemi commentare tutto lo stampone del, del grafo e della vista in profondità perché altrimenti riempiamo la console e quindi eseguendo questo programma Troviamo un cammino che parte dalla stazione di Abess e arriva alla stazione di Ablon, che probabilmente è la seconda no? nell'elenco delle stazioni, e facendo questo cammino. Eh, da a Pigal, Anver, Barb, qui alcuni di questi vertici li riconosciamo, eh, certo che li riconosciamo perché questo è un grafo non orientato e l'algoritmo di ehm, Dijkstra non può che risostruirci l'albero di visita in ampiezza. No? Perché non abbiamo i pesi eh, quindi sono già i cammini che conoscevamo che abbiamo già imparato a conoscere nell'albero di vista in ampiezza. Eh, ovviamente qua non ci sono tutti i vertici. Teniamo bene a mente: nell'argomento di visita il risultato sono tutti i vertici del grafo, invece, un algoritmo di cammini minimi mi dà solamente un cammino che contiene i vertici indispensabili per quel cammino lì. Quindi non ho 619 vertici, il risultato della visita mi dà 619 vertici, il risultato di un cammino minimo mi dà invece un numero molto molto più piccolo di vertici che sono quelli ovviamente che mi danno in questo caso il numero minimo di fermate mm? numero minimo di fermate su questo grafo qua che è sicuramente un grafo che ha densità media molto bassa intorno al 2 3 eh, tra 2 e 3 essenzialmente eh, ho 619 vertici, ho una complessità data da eh, V log V quindi V 619 per il logaritmo 619 quindi sono eh, dell'ordine di, di, di mille iterazioni mh, più il numero di vertici il numero di archi che è di nuovo dell'ordine di mille vertici con, con un migliaio di iterazioni una complessità di fatto V la V riesco molto rapidamente a trovare tutti i cammini che mi servono come vedete in un modo molto semplice l'unica complessità nel momento in cui cominciamo a usare questi algoritmi all'interno dei nostri programmi è ecco, che bisogna un po fare un po' di familiarità con questi altri due nuovi tipi di oggetti non tanto l'oggetto algoritmico perché tutto sommato lo, lo creo, lo richiamo e lui fa il suo lavoro più che altro con l'estrazione ehm, della struttura dati. Eh? Quindi, GraphPattern, l'insieme di tutti i cammini, di tutti eh, questi richiede un attimo. Eh, vi, vi, vi, vi invito a leggere la documentazione sul sito web in modo da cominciare già a vedere come sono fatti questi oggetti, sempre con l'obiettivo di far fare il lavoro alla libreria e non farcelo noi a mano, essenzialmente. Allora, con questo concludo anche eh, questo argomento su, sui cammini minimi che però nel caso di, diciamo così, eh, problemi come quelli di logistica, di trasporti, sono essenzialmente il cuore no, di quello che possiamo fare su un grafo, cioè trovare un cammino che sia efficiente tenendo conto dei cammini possibili, dei pesi, delle penalità, eh, eccetera, eccetera. Quindi questo viene, viene usato molto spesso. Mi raccomando, usate i cammini minimi quando non basta usare una visita O viceversa, sono due cose diverse Quindi teniamole anche mentalmente molto distinte C'è l'unico caso in comune, che è quello dei grafi non orientati In cui il problema delle visite e il problema dei cammini minimi coincide Però tenete vera, veramente separate mentalmente La diacenza tra vertici Il cammino di visita e il cammino minimo cioè, A volte si vedono mh, purtroppo negli esami persone che confondono la connettività tra due vertici che verifico o ottengo attraverso una visita con l'adiacenza tra due vertici che verifico semplicemente se c'è l'arco oppure meno sono due concetti diversi e tra, la connettività, tra i vertici connessi posso anche considerare quelli che sono i cammini minimi che sono un sorta, chiaramente un insieme diverso rispetto a quello della, della visita ma con queste raccomandazioni un po' paternalistiche in vista dell'esame vi lascio, chiudiamo questo argomento Buona serata.